Salve amiche ed amici di Sant'Enchan, benvenuti a un nuovo tutorial. Quelle che vi presento sono le sfere cinesi. qua le sere cinesi note anche come con fu cio per allenare anche il corpo possiamo mantenere la posizione mapu della posizione del cavaliere di ferro ed è così che eh, robustiamo le braccia sono un esercizio completo che rinvigorisce i tendini e i muscoli delle braccia, delle spalle e di tutto il corpo, facendole ruotare in senso orario ed anti-orario, addirittura con più di, una, più di un paio di sfere. C'è chi ci riesce con due paia poi ci sono sfere di tutte le dimensioni io ne ho di più grandi e si dice che anche il loro suono le loro campane le, le loro campane interne eh, son, ci fanno un massaggio oltre che fisico perché si sentono le vibrazioni anche mentale perché rilassa Secondo l'intensità dell'esercizio il suono è più graduale o più intenso e aiuterebbe ad armonizzare anche la nostra mente, a rilassarci, utile prima degli esercizi di Wushu e anche dopo ma anche per eh, allenare i tendini della mano per evitare eh, la sindrome del tunnel carpatico Oltre è un attimino un po' più difficile. Beh, questo è stato il mio tutorial sul Kung Fu Pio o Cio. Ci vediamo a risentirci dal vostro Saturn Jam.